Ah, sì. ah, siamo qui a casa, ma anche se siamo a casa riprendiamo le buone abitudini. Mi mancate tantissimo e non venire ai buffoni è veramente una, una specie di piccola, piccolo sacrificio, ma dobbiamo affrontarlo insieme, non abbiamo altra scelta. Quindi prendiamo un po' di buona volontà un pizzico di pazienza e rimettiamoci a fare gli esercizi come quando li facciamo in sede. Rimettiamo il corpo a funzionare, rimettiamo la voce a cantare e riprendiamo con i nostri meravigliosi canti. E anche se siamo lontani, il cuore è vicinissimo. Quindi, incominciamo con una bella respirazione. Ci mettiamo ben piantati sui nostri piedi. Lorenzo, guarda che ti vedo, eh, che non lo stai facendo. Mettiti bene. E anche tu Sara, ben dritti, Marco, tutti quanti, Anna, tutti vi voglio. Eh, chicco concentrato. Allora, prendiamo fiato Elisabetta. Sei concentrata? Mm, ok. Allora, prendiamo un grande fiato come se raccogliessimo un fiore nel prato. Prendo un fiore poi lascio andare, prendo un altro fiore e poi lascio andare, prendo due fiori e poi lascio andare. Ok, adesso che abbiamo rimesso il nostro fiato a respirare, facciamo una piccola campana giusto per aprire bene la gola come se fosse un din don non. sentito come la gola si apre, si rilassa, incomincia a suonare e così adesso ragazzi facciamo semplicemente un esercizio, una piccola sirena per sentire bene il suono a bocca chiusa. Adesso con la r. Adesso con un pernacchione. pronti per incominciare a fare i nostri vocalizzi. Mi metto al pianoforte e facciamo un po' di lupo che va a spasso. l'abbiamo fatto insieme, adesso io lo faccio e poi voi ripetete. Il lupo bas, bas. di riscaldamento finisce qui. Adesso alla prossima puntata. Ciao!